Tre motivi per cui fare NFT, dei grandi capolavori della storia dell'arte, non ha molto senso. Il primo motivo sono opere in pubblico dominio. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono opere che sono diventate ormai patrimonio culturale dell'umanità. Sono di tutti, sono di nessuno. E quindi qualsiasi attività che cerca di riprivatizzarle non ha molto senso. Ok, poi faccio una piccola notazione. In alcuni casi, se parliamo di beni culturali insomma, un po' datati, e quindi, diciamo, tutto ciò che è arrivato... Prima del 1800 sono perché un copyright non l'hanno neanche mai visto, nel senso che non hanno mai avuto una tutela di copyright perché non c'era semplicemente il diritto d'autore, non c'era il copyright, ok? Quindi Michelangelo, eh, non so, Bernini, cioè tutti questi, questi nostri grandi nomi non hanno mai avuto un diritto d'autore, un copyright sulle riproduzioni delle loro opere, ok? Non esisteva il concetto di riproduzione probabilmente, ma non, non esisteva più l'istituto giuridico del diritto d'autore del copyright. Okay, quindi, in generale, qualsiasi artificio giuridico, tecnologico, che cerchi di tutelare e creare delle limitazioni sulle riproduzioni di queste opere, non ha molto senso. Secondo motivo, visto che, come abbiamo spiegato, non è una questione di copyright, non, non esiste un diritto d'autore, eh, la, il fondamento giuridico, la radice giuridica di, questo, di questa attività sta solo nell'articolo 108 del codice dei beni culturali, ovviamente per quanto riguarda eh, la legislazione italiana. È una norma eh, un po' particolare e anche già molto criticata che riserva ai musei, alle sovrintendenze, in generale agli enti pubblici che hanno in custodia e in tutela i beni culturali, di chiedere dei compensi per le riproduzioni di questi beni culturali. Ok? Se andate a leggere la norma, articolo 108 Codice Bene Culturali, capite, c'è una serie di eccezioni per cui, insomma, il, il privato cittadino può anche, come dire, non preoccuparsene, però per gli usi commerciali eh, bisogna chiedere una preventiva autorizzazione e versare dei compensi. Anche appunto se parliamo di opere che sono fuori dal diritto d'autore storicamente. Eh, questa norma, come vi dicevo, è molto criticata, trovate alcuni miei video, alcuni miei, miei articoli, lezioni varie in cui ho spiegato perché è una norma Insomma, che andrebbe rivista, ma dagli ult negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, non è solo criticata dal punto di vista teorico, è anche palesemente in contrasto con un articolo della nuova direttiva europea sul copyright, la direttiva 790-790 del 2019, l'articolo 14, che dice chiaramente che ehm, le opere dell'arte figurativa, che vengono poi fotografate e riprodotte, eh, come dire, devono rimanere in pubblico dominio anche nelle loro riproduzioni, quindi non, non bisogna aggiungere un livello, uno strato di copyright facendone fotografie, facendone riproduzioni. Quindi anche le riproduzioni, se l'opera sottostante è in pubblico dominio, devono a loro volta rimanere in pubblico dominio. E quindi questo articolo 108 va abbastanza in contraddizione, però il nostro legislatore ha scelto di lasciarlo. E adesso siamo in una fase un po' particolare perché bisogna capire se questa norma verrà o meno mantenuta o se cadrà di fronte ad una prova giudiziale, cioè se qualche giudice deciderà di disapplicarla perché è in contrasto con l'articolo 14 della direttiva. Okay? Terzo motivo, quasi sempre queste attività di realizzazione degli NFT e di messa in commercio poi degli NFT non vengono realizzate davvero dai musei direttamente dai musei o direttamente dagli enti pubblici, ma vengono eh, realizzate da aziende private che stipulano una convenzione, una, attivano una collaborazione con musei e enti pubblici. Queste, queste aziende ovviamente da un lato si trattengono una percentuale per la commissione per l'attività svolta e dall'altro lato poi sono loro ad avere l'effettivo controllo dell'NFT, di come si, si diffonde l'NFT. Ok? E quindi tra l'altro alcune di queste sono anche estere, okay? quindi sono, noi abbiamo una norma che riserva agli enti pubblici italiani questo diritto di riproduzione, questo diritto a chiedere un compenso per le riproduzioni. Diciamo, basato sul, sul, sul fatto che noi abbiamo un patrimonio molto ricco, molto prezioso e quindi dobbiamo cercare il più possibile di eh, conservarlo eh, tutelarlo, ed evitare che qualcuno ne faccia eh, degli sfruttamenti commerciali in debiti e poi eh, se realizziamo queste convenzioni con aziende esterne, con aziende eh, eh, appunto società commerciali che poi a volte sono proprio estere cioè hanno la sede in altri paesi e quindi portano fuori capitali e, e ricchezza basati, sfruttando il nostro, il nostro patrimonio culturale, artistico, fuori dall'Italia. Nel caso del Tondodoni, come esempio, diciamo che appunto è stato è realizzato una riproduzione, un NFT eh, da parte di una società, in quel caso mi sembra la società fosse italiana, però la percentuale che si tratteneva a questa società era del 50%, vuol dire che dalla vendita dell'NFT metà degli introiti andavano al museo, ma l'altra metà rimanevano nelle casse di questa società, che è una società appunto commerciale. E quindi questo ci riconferma ciò che abbiamo detto nel motivo numero uno, ovvero che fare queste attività di NFT e di commercializzazione degli NFT è sempre comunque un'attività di riprivatizzazione di qualcosa che in realtà è di pubblico dominio e quindi deve essere di tutti. Chiaro? Quindi se ripercorrete questi tre motivi dobbiamo porci l'interrogativo. Siamo sicuri che questo sia davvero il modo per promuovere, conservare, e tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale preziosissimo? Lascio a voi la risposta e la riflessione. Ciao a tutti, grazie, alla prossima.